ti di pianto, occhi sognanti di lui innamorate, occhi affannati di un uomo che sete, sete di soldi e di gloria e di sesso, sete in una giornata di estate, sete di quel Sere passate a contare le stelle, sere noiose a guardare la tele, sere suonare con un amico, amico. Cos'è quella luce negli occhi, amico quegli occhi.